Salve a tutti benvenuti sul mio canale su questo breve video vi mostrerò come risolvere definitivamente il problema della eh, de lampada led che lampeggia allora molti suggeriscono di invertire la paralità sull'interruttore cioè piuttosto che usare il neutro di usare la fase in questo modo da, da interrompere la fase e impedire così se ci sono dispersioni, eh, di andare eh, a contatto con la, con, il, con la fase della lampada sul, sul neutro ma molte volte non funziona, l'effetto provato anch'io non funziona oppure viceversa ricercare uh, dove sta la dispressione e questo comporta comunque un bel impegno e lavoro invece adesso vi mostro con un semplice componente come risolvere definitivamente questo problema Allora, andremo ad utilizzare questo componente che è un condensatore. Il suo valore, non so se si riesce a vedere, no, non si riesce a vedere. Comunque, è di 100.000 pico farad di 400 volts. Andremo ad applicarlo qui, in questi due punti qui, tra questo connettore qua e questo qui. allora ho finito ecco come ho applicato il condensatore praticamente tra i due contatti in uh, parallelo in pratica eh, non è importante se sì, eh, dove sta la fase o dove sta il neutro alla, alla fine quando andremo a spegnere la luce il, il condensatore provvederà a eliminare quelle che è eh, la corrente eh, parassita spegniamo la luce come vedete, perfetto non ci sono più problemi a posto da quello che avete visto non è stato difficile effettuare sta cosa, praticamente bisogna soltanto svitare eh, due viti inserire il condensatore e il gioco è fatto unica regola, ricordatevi bene che il condensatore deve essere di 400 volt se andate di sotto questo valore poteste trovare eh, il condensatore che vibra e quando meno ve lo aspettate potrebbe esplodere quindi fatto questo risolve, risolvete il problema una volta per tutte senza andare a invertire la fase sull'interruttore come fanno molti o a perdere giornate e giornate di tempo a eh, ricercare dove sta sta uh, perdita o cavo uh, che va in dispersione con questo sistema risolvete il problema quindi a voi una buona giornata vi raccomando lasciate un like anche così mi premiate del tempo che ho dedicato a voi nel mostrarvi come risolvere il problema buona giornata a tutti